Ciao a tutti, oggi vorrei parlare di un problema che affligge i nostri pomodori parlo del marciume apicale. Il marciume apicale non è una malattia, è una fisiopatia della pianta, si manifesta col classico culo nero, scusate l'espressione ma è riconosciuta così, in pratica è un marciume che emerge sul fondo del, del pomodoro per il quale una volta si manifesta non vi è cura, almeno sui frutti già colpiti. Prima di cercare una soluzione al problema sarebbe utile capire il perché succede una cosa del genere. Allora io dividerei il video in due parti. In una parte darei le nozioni base per evitare o per diminuire il più possibile la possibilità di avere questo tipo di problema. Seconda parte invece guarderemo le soluzioni, le possibili soluzioni, non per i frutti già colpiti, questi ormai sono da buttare, ma per quelli che ancora devono, devono nascere. Il marcino apicale, è un problema dovuto alla carenza di calcio che colpisce i frutti della pianta quando questi sono appena nati oppure sono in maturazione, guardate questi. I frutti vengono poi portati comunque a maturazione ma non sono commestibili, vanno eliminati, ecco, guardate questo, questo è già quasi maturo, però la parte sotto è necrotizzata, il frutto è inservibile. Interessante quindi capire perché la pianta a un certo punto, per quanto sia rigogliosa e bella, va in carenza di calcio. I motivi possono essere svariati, ad esempio i pomodori sono molto molto sensibili alle variazioni di irrigazione, ovvero sono sensibili se c'è troppa acqua o troppo poca acqua e soprattutto sono molto sensibili agli intervalli di tempo tra un'innaffiata e l'altra, se queste non sono regolari. Voi vi direte ma ogni quanto vanno innaffiati i pomodori? Questa è una domanda complessa perché dipende dal tipo di terreno, se è sciolto o argilloso, dipende se avete fatto pacciamatura e con che cosa, Dipende dal tipo di acqua che avete, dipende se sta piovendo molto, come in questo periodo, o se non piove, come l'anno scorso. I motivi sono molteplici. Quindi, ogni quanto innaffiare i pomodori. Su questo potremmo scrivere un'enciclopedia. Ci sono persone che non innaffiano praticamente mai, due o tre volte al massimo. Ci sono persone che innaffiano una volta a settimana. Personalmente, io innaffio ogni 4-5 giorni, escluse le piogge. Io mi trovo bene così. Non è una regola, voi fate come vi trovate bene, vi ripeto sempre, io vi parlo da apprendista, imparo su me stesso, sulle mie esperienze, anno dopo anno cerco di affinare ciò che ho imparato l'anno prima, quindi ogni 4-5 giorni innaffio. A voi la scelta è su quanto innaffiare i vostri pomodori. Non per ultimo, ci sono alcune varietà di pomodori più sensibili di altre al marciuno apicale, per esempio quelli lunghi e fusolati con i san marzano oppure quelli rotondi come i cuori di bue. Io personalmente, se a parte qualche san marzano che ho avuto in regalo, non ne ho comprati, cuori di bue non ne ho messi, perché gli altri anni per quanto mi sforzassi eh, continuavo ad avere questo problema e in parte ce l'ho anche quest'anno, seppur in modo ridotto, adesso vi spiegherò il perché. Entriamo quindi nel vivo, della parte del, del video in cui parliamo delle tecniche da utilizzare in fase preventiva per cercare di minimizzare i danni o addirittura di non avere questo tipo di, di problema ad esempio partiamo dalla buona pacciamatura con paglia sterile oppure con teli al di sotto di questa è consigliabile un'irrigazione a goccia se vi interessa troverete un video che ho fatto qualche tempo fa sulla stesura dei teli e delle, dei tubi questo perché l'impianto a goccia garantisce un assorbimento costante e lento dell'acqua è più facile da usare, se voi sapete quanti litri ora escono dagli ugelli potete regolare l'irrigazione e date il, il tempo alla pianta di assorbire l'acqua soprattutto non bagnate il fusto e non bagnate le foglie perché sono veicoli poi di malattie, di funghi e quant'altro. Un altro accorgimento è quello di potare, di sfemminellare costantemente la pianta, togliere i getti ascellari, togliere tutti i polloni e i rami che toccano poi terra, dare così respiro alla pianta. Io utilizzando tutti questi accorgimenti quest'anno ho ridotto parecchio la formazione di pomodori con questo problema. Vi dicevo allora, ho tolto per quanto possibile tutte le varietà di cui vi dicevo prima, più sensibile a questo tipo di problema, ho pacciamato, ho messo goccia a goccia, ho potato costantemente i pomodori, togliendo appunto le femminelle, i scellari e i polloni da terra, e di 96 piante ho problemi soltanto su 5-6 di queste, quindi posso ritenere abbastanza soddisfatto nonostante il problema è sorto e quindi sto cercando di approfondire quindi ricapitolando sempre se volete seguire un po quello che ho fatto io come ha funzionato poi vedete voi io ho usato il telo per pacciamare l'impianto a goccia ho potato costantemente ho tolto le femminelle ho tolto i polloni e ho cercato di areggiare le piante il più possibile distanziandole di circa 40 45 cm una dall'altra se proprio vi dovesse succedere che qualche pomodoro presente il problema della marciuma apicale, allora a quel punto dovete correre ai ripari. Ora si apre un altro fronte. Lasciare i pomodori malati sulla pianta per accentrare lì tutti i problemi, o toglierli e concentrare le risorse nutritive sui pomodori sani. Io preferisco quest'ultima soluzione. Preferisco toglierli dare il nutrimento ai pomodori sani. Scegliete voi la soluzione migliore questi li tolgo nutrimento voglio che vada questi sani Non è detto sia la soluzione giusta, io vi parlo sempre da apprendista contadino, poi voi fate le vostre scelte, fate le vostre ricerche. Io l'anno scorso ho fatto così e mi sono trovato abbastanza bene. Arriviamo adesso alla seconda parte dell'articolo, ovvero avete preso tutti gli accorgimenti possibili, però nonostante questo qualche pomodoro si ammala adesso vi stavo facendo vedere a distanza di tre piante dall'altra che vi ho fatto vedere prima questa pur essendo della qualità tipo san marzano non ho un solo frutto malato quindi dipende molto anche dalla sensibilità della pianta tornando a noi potete risolvere o cercare di risolvere se non è troppo grave se non è troppo compromesso con del nitrato di calcio da somministrare per via fogliare ovvero faccio vedere questo prodotto ma ce ne sono tantissimi in commercio di questo si mettono 30 centilitri in 10 litri di acqua e lontano dai raggi del sole cioè la sera o il mattino presto ma è preferibile la sera si irrorano le foglie e la pianta tutta nel in suo insieme questo perché eh, attraverso le foglie l'assorbimento di calcio è più veloce più semplice più efficace rispetto alle, alle radici. Quel tipo di irrorazione l'ha fatta ogni 7-10 giorni fino alla scomparsa del problema. Io sono al secondo ciclo, sui frutti nuovi devo essere sincero, rispetto all'anno scorso che non ho avuto risultati, quest'anno mi sta dando un pochino più di soddisfazione. Però, come vi dicevo, rispetto all'anno scorso l'incidenza dei pomodori danneggiati è minima quindi la domanda che si pone adesso è quale varietà di pomodori utilizzare l'anno prossimo per minimizzare il problema allora, quest'anno per la prima volta ho usato i Luana sono degli F1, sono ibridi eh. ho messo una ventina di piante non ce n'è una ma una che presenta il problema sono pomodori da salsa e da tavola sono molto sodi mi dispiace che siano F1, sto cercando di, di procurarmi i semi per fare varietà autoctone oppure antiche, magari l'anno prossimo ci arriveremo, però qualcuna di queste continuerò a piantarla, guardate che belli, sono sani, hanno una buccia dura, dentro sono morbidi e dolci, Io, questi sono della varietà appunto Luana, Porto Mio, se li trovate anche di altre ditte, di altri produttori. I ciliegino vanno benissimo, non ho problemi. Vi faccio vedere, eccoli qua. Anche questi ho messo una decina di piante, e sono tutte, tutte assolutamente belle. Anche come resistenza delle foglie alle varie malattie, li ho trovati ottimi. Che queste purtroppo sono F1, sono ibridi, e pazienza. Avete qualità da consigliarmi? Vi ringrazio, potete scrivermi qui nelle note. Come avrete visto da questo video, mentre facevo la carrellata dei pomodori, qualche pianta è colpita da peronospora. Il prossimo video probabilmente vi, vi dirò come sto combattendo il problema. Questa è un'altra piaga che affligge gli orti e di cui tanto si è scritto e parlato. Io intanto vi ringrazio per aver visto questo video, se avete consigli da darmi li accetto molto molto volentieri, mi trovate su, su Facebook, mi trovate su Instagram, su Youtube ovviamente, cercate il mio nome, mi farebbe, mi farebbe piacere scambiare quattro chiacchiere con voi e avere un parere diverso. Grazie e buona serata.